Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questo semplicissimo, meraviglioso eh, maglioncino che ho deciso di chiamare maglioncino militi. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato uno che è appena arrivato alla Merceria Coleti le sul sito Centando con i filati. Si tratta del filato Alizer Angora Gold Simli. Penso che si pronunci così. E io ho scelto questo bellissimo sfumato lilla. Chi mi segue e segue soprattutto i social sa che sono, ci sono a parte questo altri due colori lo sfumato del grigio um, e uh, bianco e lo sfumato dell'amaranto e eh, grigio io però per questa maglioncino deciso di optare per questo sfumato che trovo veramente fantastico molto invernale come colore ma è una maglietta che si può utilizzare anche adesso nelle sere più fresche con sotto un top come lo sto utilizzando io in questo momento per poter realizzare questo maglioncino che è una taglia s io ho utilizzato due di questi gomitoli ogni gomitolo è da 100 grammi 500 metri quindi è veramente un grosso gomito. e io ho fatto questa è taglia s con maniche lunghe e ho utilizzato due gomitoli e dell'ultimo me ne è avanzato un po tanto che potrei addirittura farci un cano scaldacolo da abbinarci in inverno da metterci sopra e ho utilizzato l'uncinetto del 3,5 in descrizione come sempre vi lascio il link dell'uncinetto del sito in con confinati da cui potete acquistare il mio stesso creato anche negli altri due colori disponibili e vi dico già per una taglia m vi serviranno tre gomiti per una taglia L ve ne serviranno 4. Questo se lo volete fare uguale al mio, se la volete fare per tagli M e anche un po' più lunga vi dico già che sia da tre gomitoli che 4 gomitoli vanno più che bene. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, si parte dal basso, si lavora in tondo e si va a creare il primo motivo che si realizza diciamo in sei giri, ma in realtà alla fine sono tre che si ripetono e che danno questo ehm, motivo molto eh, particolare eh, che io trovo veramente spettacolare e che dà un grande risalto al filato utilizzato e ho lavorato questo motivo fino ad arrivare all'altezza degli scarpi a quel punto ho diviso la parte dietro la parte avanti e dato vita al secondo motivo che è un giro che va sempre ripetuto e che crea queste colonne di um, queste sorti di colonne appuntite che poi ma, vanno poi a um, modificarsi quindi in questo, in questo primo motivo anche se come abbiamo detto io ho iniziato al passo il motivo sembra che scenda una volta fatto ciò poi ho uscito le spalle ho fatto le mani le spalle le ho cucite poco per avere uno scollo abbastanza largo, non di poco proprio larghissimo, ma comunque che non dia fastidio So che alcuni di voi non sopportano molto il lame perché punge quindi ho preferito fare uno scollo un po' più largo così da non essere troppo stretta al collo E poi sono passata a lavorare le maniche Per quanto riguarda le maniche ho deciso di lavorare lo stesso motivo del corpo della maglietta Quindi non sono andata a lavorare questo motivo ma direttamente questo perché pensavo che fosse molto più carino avere le maniche uguale al corpo della maglietta e non qui in alto lasciando solo qui in alto questo effetto di colonne che scendono e uh, ho lavorato per tutta la lunghezza della manica non sono andata proprio in fondo perché sapete che io sono amante dei bracciali e quando lavoro le maniche troppo lunghe poi mi si incastrano quindi ho lasciato qualche centimetro ma voi potete farla anche più lunga detto ciò spero che anche questa semplicissima ma deliziosa maglia vi piaccia che desidera realizzarla, e se è così poi mi raccomando ma le vostre foto, o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, e se avete acquistato il filato presso la merceria Coleti, o sul sito Uncentando con i filati, potete poi taggarci sia su Facebook nella merceria Coleti, sia su Instagram o su un Uncentando con i filati, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della lize ancora gol simile e la tonalità che ho scelto è questo bellissimo sfumato del lilla e del grigio veramente spettacolare mi piace tantissimo allora possiamo andare a iniziare il nostro, uh, la nostra lavorazione la lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 12 io ho montato 156 catenelle e lavorerò con uncinetto del tre e mezzo mi raccomando chi è taglia più grande uh, io direi per una taglia M eh, di aumentare di almeno 3-4 motivi se invece siete una taglia L andate a aumentare di almeno eh, 6-8 motivi eh, in modo tale da averla bella morbida e non stretta se lavorate con un centro e tre e mezzo naturalmente se decidete di, di mh, lavorare con un centro più piccolo dovete mettere qualche motivo in più se siete una taglia S e volete la lavorazione ancora più larga rispetto alla mia due motivi in più vanno più che bene detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro e vado a fare nella stessa catenella di base un'altra maglia alta prendo il filo rientro e vado a fare una terza maglia alta 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 5 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 5 catenelle di base e ricomincio da capo quindi salto 5 catenelle entro nella sesta e realizzo 3 maglie alte all'interno della stessa catenella di base quindi una rientro 2 rientro 3 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 5 catenelle di base, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 5 catenelle di base ricomincio da capo. Facciamo un'ultima insieme, entro nella sesta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 4 catenelle 1 2 3 4 salto 5 catenelle entro nella sesta e realizzo una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 4 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto per terminare il primo giro ho fatto le 4 catenelle vado dove ho la terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro all'interno della prima maglia alta e vado a fare altre due maglie alte quindi una due Catenella di separazione prendo il filo, salto la maglia alta, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte. Quindi entro all'interno dell'ultima maglia alta, e realizzo 3 maglie alte. Quindi una rientro, due rientro, 3 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo la maglia bassa, scusatemi, e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi entro nella prima maglia alta del gruppo di 3 e realizzo 3 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella terza delle mie tre maglie alte del giro precedente e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo facciamo ultima volta insieme vado dove ho la prima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione prendo il filo vado nell'ultima maglia alta del gruppo di tre e di nuovo realizzo 3 maglie alte 1, 2 3 2 catenelle 1 2 Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 Ricomincio da capo Devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando il secondo giro ho fatto la maglia alta e le due catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima terzo giro vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte una due dove ho l'archetto di una catenella che mi separa le due i due gruppi di tre maglie alte e realizzo 3 maglie alte una due tre vado dove ho l'ultima delle tre maglie alte del secondo gruppo di tre maglie alte del secondo giro quindi qui e vado a fare 3 maglie alte una due tre catenella di separazione salto la maglia alta e ricomincio da capo quindi vado direttamente dove ho la prima delle mie tre maglie alte e vado a fare 3 maglie alte quindi una due tre vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare 3 maglie alte una due tre vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte del secondo gruppo realizzo 3 maglie alte una due e tre prendo il filo salto la maglia alta e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto per terminare il terzo giro fatto l'ultimo gruppo di tre maglie alte e la catenella di separazione entrò nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima quarto giro con delle maglie bassissime mi porto dove ho la seconda maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte quindi vado a fare delle maglie bassissime fino ad trovarmi dove ho la seconda maglia alta del secondo gruppo mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 4 prendo il filo vado dove ho la catenella di separazione tra i gruppi di 3 maglie alte e entro e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto il primo gruppo di 3 maglie alte vado nel secondo e ricomincio da capo entrando nella seconda maglia alta e facendo una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 e di nuovo vado dove ho la catenella di separazione tra i gruppi di 3 maglie alte quindi in corrispondenza dove ho la maglia alta per farci capire e vado a fare entro nella catenella e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo vado dove ho la seconda maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado nell'archetto di separazione nella catenella di separazione tra i gruppi di maglie alte in corrispondenza dove ho la maglia alta e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando anche il quarto giro fatto le tre maglie alte le 4 catenelle entro dove la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una 2 3 due catenelle di separazione 1 2 Prendo il filo, vado dove ho la prima delle tre maglie alte e realizzo 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte e realizzo 3 maglie alte, una, due, tre. 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 vado dove ho la prima delle tre maglie alte e realizzo 3 maglie alte, una due scusate devo prendere un po di filo e 3 Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima delle tre maglie alte, di nuovo realizzo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il mio quinto giro ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte le 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima sesto e ultimo giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dove eh, mi porto dove ho la prima delle mie tre maglie alte a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta rientro altre tre maglie alte una due vado tra le due nella catenella di separazione tra i gruppi di tre maglie alte entro dentro e vado a fare tre maglie alte una due tre vado dove ho l'ultima maglia alta del gruppo del secondo gruppo di tre maglie alte e realizzo tre maglie alte una 2 3 catenella di separazione salto la maglia alta e ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 vado dove ho l'archetto di una catenella entro nella catenella e realizzo 3 maglie alte 1 2 3 Vado dove ho l'ultima maglia alta del gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte: 1, 2, 3 catenella di separazione ricomincio da capo quindi come vedete il quarto, il, il, il quarto quinto e sesto giro sono uguali a quelli ai primi tre soltanto che sono più spostati in modo da avere questa lavorazione alternata io adesso finirò il sesto giro vi farò vedere eh, come come si termina e poi vi farò rivedere come iniziare a fare il primo giro poi vi dirò quante volte ho ripetuto questi sei giri prima di arrivare a fare la divisione degli scalfi. quindi dalla parte dietro dalle due parti avanti allora sto terminando anche il sesto e ultimo giro Ho fatto le tre maglie alte la catenella di separazione entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima Bene, adesso si deve ricominciare dal primo giro però in realtà adesso vedete che non inizieremo a fare di nuovo le tre maglie alte ma diciamo che iniziamo dal terzo giro quindi con delle maglie bassi, da, scusate dal quarto giro con delle maglie bassissime ci portiamo dove abbiamo la seconda maglia alta del gruppo di tre ci alziamo con una catenella entriamo di nuovo nella maglia alta e facciamo una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 prendiamo il filo andiamo dove abbiamo la catenella di separazione tra i gruppi di 3 maglie alte in corrispondenza della maglia alta e facciamo le nostre 3 maglie alte quindi 1 2 3 3 catenelle 1 2 eh scusa 4 catenelle 3 e 4 e di nuovo andiamo dove abbiamo la seconda maglia del secondo gruppo dei, delle 3 catenelle, e eh, scusate, di 3 maglie alte facciamo una maglia bassa. Quindi diciamo che alla fine in realtà i due giri che andremo sempre a ripetere sono il terzo, il, il quarto, il quinto e il sesto. Però io comunque come motivi, per, per renderci un po' più conto quando andrò a dividere la parte dietro dalla parte avanti, come motivi conteremo in questa maniera. 1, 2. Quindi quando io dirò che ho fatto 20 motivi intendo 1, 2, quindi diciamo che i giri che si ripetono alla fine sono 3, però 1 e 2, quindi conterò così i motivi, vi dirò alla fine quanti ne ho fatti per arrivare a fare la divisione dalla parte, avanti, dalla parte avanti e dalla parte dietro. La parte avanti sono anche indecisa se faccio una sorta di scollo a B, devo ancora un po' decidere, vi farò naturalmente sapere, però nel frattempo continuiamo con questo punto allora io ho ripetuto il motivo partendo dal basso fino ad arrivare agli scalfi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 volte e poi adesso è l'ora di mettere i marcatori e di andare anche a cambiare il punto per mettere i marcatori ho contato uh, diciamo questi ventagli grandi che si sono formati e ne ho un numero dispari nel senso che io ne ho 13 e che ho fatto e ho messi 7 davanti e 6 dietro. Dietro. Quindi, prima del primo gruppo di 3 maglie dei tre gruppi di 3 maglie alte, dove ho all'archetto messo il mio marcatore, ne ho contati 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7 sono andata a mettere il secondo marcatore dove ho la catenella di separazione e dietro quindi ne ho 6. Questo è perché io ho un numero dispari. Mi raccomando se invece voi avete un numero pari, lo stesso numero che mettete davanti lo mettete anche dietro. E a questo punto come vi ho detto andremo a cambiare il motivo. In realtà non cambierà tantissimo ma andremo a ripetere sempre quest'ultimo giro che abbiamo fatto, quindi diciamo il sesto o il terzo come lo vogliamo definire. Uh, quindi vi faccio vedere come fare mi aggancio mi non, vado a fare delle, una maglia bassissima fino a ritrovarmi dove ho la seconda maglia alta del primo gruppo di 3 maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta rientro un'altra maglia alta prendo il filo rientro un'altra maglia alta prendo il filo vado direttamente dove ho la seconda delle tre maglie delle 3 catene delle 3 maglie alte mi avvicino così vedete bene e di nuovo da fare 3 maglie alte quindi una 2 e rientro 3 di nuovo vado dove ho la seconda maglia alta del gruppo di tre e vado a fare 3 maglie alte una 2 3 catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi vado nel primo gruppo di 3 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Prendo filo, vado nella seconda maglia alta del secondo gruppo, e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Di nuovo seconda maglia del terzo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenella di separazione e continuo così per tutto il mio primo giro. Sto, ho terminato il primo giro, vedete sono arrivato dove ho il secondo marcatore, ho fatto il mio gruppo di 3 maglie alte, quindi mi giro direttamente con la lavorazione e vado a fare una maglia bassissima di nuovo e trovarmi dove ho la seconda maglia alta e ricomincio da capo, vado a fare le 3 catenelle, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte gruppo successivo vado nella seconda maglia alte di nuovo da fare 3 maglie alte quindi è semplicissimo andremo sempre a ripetere il giro per tutta l'altezza fino ad arrivare all'altezza degli scalfi naturalmente io vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro e mi raccomando ricordatevi sempre che dopo il terzo gruppo di 3 maglie alte dovete fare la catenella di separazione Ho ripetuto il giro con le, ehm, i tre gruppi di tre maglie alte separati poi da una catenella ogni tre gruppi per 12 volte sia avanti che dietro e poi sono andata a cucire alle spalle. Per cucire le spalle ho cucito dall'esterno verso l'interno per quattro dei miei gruppi di tre maglie alte sia da questa parte che da quest'altra parte. Mi raccomando se voi volete il collo un po' più largo, un po' più stretto andate a cucire un po' di più, un po' di meno ehm, alle spalle e a questo punto adesso non che fare le nostre maniche per fare la manica faremo lo stesso punto della parte bassa del nostro della nostra maglia quindi non il gruppo il secondo motivo ma il primo lavorerò sempre con un cento e 3,5 e mi aggancio sotto qui con il mio filo e Vado a fare una catenella per alzarmi con il lavoro, rientro una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto tutto questo, vado dove ho il secondo foro che mi separa le maglie alte, il forellino qui, quindi salto qui, vado direttamente qui e vado a fare le mie tre maglie alte, 1, rientro due, rientro 3. 4 catenelle 1 2 3 e 4 di nuovo salto un foro entro nel successivo quello piccolo e vado a fare una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 e di nuovo salto un forellino entro nel secondo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte 1 rientro 2 Rientro 3 e di nuovo 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto una maglia un foro entro nel successivo e faccio una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto un foro entro nel successivo e di nuovo vado fare 3 maglie alte 1 2 3 4 catenelle, 1 2 3 e 4, salto un foro e a questo punto, visto che mi trovo dove ho le mie eh, la, la cucitura della manica, vado direttamente dove ho la cucitura e faccio una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi faccio questo per tutto il primo giro, vi farò vedere come terminare e poi senza, vi rifarò vedere un attimo il secondo giro, ma in realtà andremo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto sotto, quindi si lavorerà in tondo i nostri giri, quindi adesso io terminerò il primo giro e vi farò vedere il secondo Sto terminando il mio primo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. E ora procedo come abbiamo proceduto fino adesso, prima. Vado a fare le 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nella prima maglia alta e vado a fare le 3 maglie alte. una due e 3 catenelle di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e di nuovo 3 maglie alte. Una, due, tre, due catenelle. 1 e 2. Si ricomincia da capo andando a fare la maglia alta. Abbiamo maglia bassa. Quindi si ripetono i giri che avevamo fatto prima per poter fare il nostro motivo iniziale per tutta la lunghezza della manica. Io farò una manica che diciamo mi arriva fin quasi al polso, e eh, quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il mio motivo. Ho terminato la manica ho ripetuto il motivo per 15 volte e come lunghezza per me ci siamo non ho fatto un bordino vedo se lo farò alla fine perché voglio fare prima l'altra manica e poi vedere se fare un bordino a questa però per adesso io come ho detto ho fatto 15 uh, volte il motivo ora io vado a fare la stessa cosa anche nell'altra manica e se farò un bordino vi farò sapere naturalmente vi farò sapere che tipo di bordino andrò a fare